Ragazzi, il primo short si chiama così, giusto? Il primo short del canale dove io utilizzerò principalmente per fare degli aggiornamenti riguardo le nuove uscite del canale. Quindi stavolta non utilizzerò Instagram. Instagram lo utilizzerò soltanto per tenervi aggiornati sull'uscita del video. Quindi, se per caso esce eh, un video su Instagram, vi anderò subito la notifica di quando uscirà. Tanto ci metto pochissimo, faccio lo screen lo swipe up non lo posso fare se lo che faccio lo swipe up e basta, invece no, faccio lo screen mi chiedete in privato di linkarvi il video e io ve lo linko direttamente ma per quanto riguarda le uscite e l'elaborazione di nuovi video vi dico che eh, quest'ultimo qua che sto facendo lo sto, ci sto lavorando pian piano oggi lo finisco e domani lo pubblico e il ciò ragazzi, significa che domani se riesco, come ho già detto prima, carico questo video ma nella prossima settimana in generale ovvero quella direttamente dopo questa se riesco pubblico tre contenuti a settimana se riesco e poi potrebbe anche darsi che non riesco più a farlo